Vediamo insieme come creare un modulo con Google, un modulo che ci può servire per diversi scopi, dal sondaggio alla richiesta di informazioni all'iscrizione ad un'attività. Prima di tutto, una volta che siamo all'interno di Drive con il nostro account, andiamo a cliccare su Crea e scegliamo Modulo. A questo punto si apre un'altra scheda nella quale ci viene richiesto di scegliere un aspetto esteriore che il nostro modulo avrà e ci viene chiesto anche di impostare un titolo. Ora impostiamo il titolo prova e scegliamo un aspetto che ci possa piacere in relazione a quello che può essere il nostro scopo. A questo punto abbiamo davanti a noi una schermata che contiene dei rettangoli in successione. Diciamo che ogni rettangolo è un elemento all'interno del nostro modulo. Il rettangolo superiore, che è fatto di due righe, contiene il titolo e una riga di descrizione del modulo, che ci serve per spiegare ai nostri utenti per quale motivo devono compilarlo, oppure se stiamo preparando un esercizio per i nostri studenti ci è utile per fornire le consegne o ancora può contenere delle informazioni di contatto utili se qualcuno avesse difficoltà a caricare il modulo, per esempio. Chiamiamolo genericamente guida per il momento e diciamo che quindi conterrà un testo di presentazione esplicativo. A questo punto passiamo al secondo rettangolo che è quello che contiene la prima domanda. Prima di tutto devo formulare il titolo per la domanda e cioè di fatto in realtà esprimere la richiesta che mi interessa soddisfare. E, per esempio la prima domanda potrebbe essere con quale mezzo di trasporto direi che a scuola? Nel testo della guida potremmo cercare di anticipare e prevenire eventuali dubbi del nostro eh, interlocutore, per esempio eh, se si deve indicare un mezzo prevalente o tutti i mezzi utilizzati. Per esempio, indica il mezzo che hai utilizzato di più nell'ultimo mese o qualcosa del genere. E a questo punto io potrei proporre come soluzione una scelta multipla, per cui mi interessa che i ragazzi o le persone che sto intervistando diano una risposta sola, valida. Ad esempio, treno. autobus. Vedete che man mano che io vado a cliccare sui rettangoli sotto stanti mi si aggiunge una riga. Mezzi propri, che ne so. E così via. Se io voglio essere sicuro che venga data una risposta a questa domanda, devo barrare la casella domanda obbligatoria. Alla fine, quando ho confezionato la domanda, clicco su Fine. E ora la mia domanda è terminata. Se voglio aggiungere una seconda domanda, premo Aggiungi elemento e utilizzando il menu a discesa posso già scegliere il tipo di domanda che farò. Per esempio la prossima potrebbe essere una casella di controllo. In questo caso potrei chiedere quali sono i mezzi di trasporto che hai usato nell'ultimo mese oltre a quello prevalente. Qui ovviamente io potrei avere diversi mezzi di trasporto, quindi nella guida metterò indica tutti i mezzi che hai usato. Le opzioni potrebbero essere ancora treno, autobus, bus, auto, motocicletta, che so io. Anche in questo caso ogni volta che io Clicco sull'ultima riga, si aggiunge un'opzione. Se ci ripenso e ne voglio cancellare una, mi basta premere sulla X per cancellarla. Ancora una volta avrò fine come opzione per terminare la domanda. Se io voglio creare un'altra domanda simile ma con qualche leggera differenza di impostazione, posso con duplica crearla automaticamente analoga e modificare solo ciò che mi interessa, per esempio potrei differenziare cosa si è usato con la famiglia o cosa si è usato in autonomia, in questo caso le, le risposte Prevedono soluzioni analoghe, ma sono diverse nella formulazione, quindi risparmio tempo duplicandole. Oltre a scelta multiple caselle di controllo, io posso avere testo del paragrafo, cioè una risposta aperta più libera. Per esempio, spiega le difficoltà che incontri per venire a scuola. Testo della guida. Puoi scrivere le tue osservazioni di seguito. E così abbiamo creato un campo testo. Altri elementi che possiamo aggiungere sono la scelta da elenco, il testo più breve e la griglia. La scelta da elenco si formula grossomodo come le precedenti. anche qui aggiungerò le varie opzioni completando i rettangoli e così via e mettendo poi fine e il risultato è questo compare la tendina che poi nella versione definitiva sarà una tendina a discesa. Nel caso della griglia le cose si fanno un po' più complicate. La griglia viene utilizzata tipicamente per le domande del tipo quanto condividi questa affermazione in cui si dà una scala da 1 per esempio a 5 Nella riga si inseriscono i descrittori e nella colonna si inserisce il livello e così via. Anche qui al termine della, della creazione del quesito si clicca su fine per una prima impostazione del questionario senza particolari caratteristiche questo è tutto nel prossimo filmato vedremo come condividerlo e come personalizzare alcuni aspetti